Ciao, lo so che non si sta seduti sul tavolo e di solito si sgridano i bambini e neanche si mettono i piedi con le scarpe sulle sedie, ma stasera sono comoda, sono da sola e fuori piove, che fuori piove non c'entra niente, ma mi sento più in sintonia col mondo esterno, mettiamola così. Allora, sono qui per darvi appuntamento domani mattina alle 9.30, come sempre con i nostri vini! Ebbene sì, e tra le varie cose insomma mi sono capitati questi due vinili che tra loro non c'entrano niente, nel senso che non è che abbiano molto a che fare tra di loro, però ognuno di loro mi ricorda qualcosa, ad esempio questo qua è di Elton John, Captain Fantastic, che è una copertina anche particolare, guardate tutta bella disegnata, invece dentro c'è lui come era una volta, Dicevo, questo mi è capitato tutto mano e mi è venuto in mente che l'altra sera con le mie figlie ho guardato One World Together e Tom, quello che è stato fatto in tv eh, dal Global Citizen e da Lady Gaga. Eh, questa serata, questa lunga maratona musicale con grandi artisti internazionali e anche ben due italiani, Bocelli e Zucchero, per eh, quanto riguarda l'emergenza Covid, è stata una bella serata. E Elton John ha anche partecipato. Questa serata, invece, l'altro è eh, un altro eh, disco. A parte la colonna sonora bellissima, mi piace tantissimo e anche il film, eh, se non l'avete visto, spero di no, ma se nel caso non l'avete visto fatelo in questi giorni in cui dobbiamo stare a casa. Eh, ma soprattutto perché riguardo alla colonna sonora ci sono due brani che sono stati realizzati da Hans Zimmer. Io non so se voi sapete chi sia Hans Zimmer, neanche io lo sapevo, sono andata a documentarvi perché... Sempre, la figlia, ma quella più grande, questa volta mi ha detto che non sarei dovuta perdermi assolutamente il concerto che Hans Zimmer ha fatto a Praga, live in Praga, quindi se vi capita andatelo a vedere, eh, perché lui è, è, è colui che ha scritto tantissime colonne sonore di tantissimi film, non solo Rayman, ma ha scritto anche per cartoni animati come Re Leone, come Hercules, se non ricordo male, ma soprattutto ha scritto la, eh, la musica per quel bellissimo film che proprio io non posso non guardare ogni volta che viene riproposto in televisione e hanno fatto la maratona uno ogni giovedì, per tre giovedì stiamo parlando dei Pirati dei Caraibi. ebbene, anzi me l'ha fatto proprio il brano, quello classico no, non mi viene in mente vabbè, ve la pentero un'altra volta a parte questo, magari ve la faccio sentire domani non sono molto preparata in materia comunque sia eh, questi sono comunque solo due Uh, di due vinili che passerò domani. Sicuramente, spero di trovarlo, passerò per eh, colui che ha richiesto gli Abba, ovvero Ahmed Ahmed. Eh, quindi se riesco a trovarlo, so, ti passo il vinile degli Abba e poi, vabbè, come sempre, ma le vostre richieste, magari non saranno vinili, li passerò in modo diverso, ma comunque staremo insieme. Però davvero, fatelo, andatevi a guardare se avete voglia sia Rayman che naturalmente è Hans Zimmer e il concerto che ha fatto live in Praga, perché è qualcosa di fantascientifico. Va bene, visto che piove, sono andata solo in cucina, voi direte, col tempo che fa... Ho acceso il, ris il riscaldamento a manetta, questo ve lo dico, <ride> perché tanto si può, si può sette ore al giorno se fa freddo si possono accendere. Quindi io non li ho accesi oggi, li accendo stasera, ma adesso vado a scaldarmi perché come vedete. Sono ritenuta da ginnastica. Sì, perché anche in questa giornata di emergenza Covid che si fa? Si fa un po' di ginnastica per rimanere in forma per la prova a costume, che forse non ci sarà mai, ma non importa. Tra l'altro vi faccio vedere che ho pure la maglietta personalizzata dalle mie ragazze, eh? loro mi hanno detto, sapete che mi hanno detto mamma se così tu dovessi mai andare a correre un mattino e che praticamente stramazzi al suolo e insomma non sai più chi sei leggono sulla schiena e sanno il tuo nome cioè questo è quanto le mie figlie mi vogliono bene va bene, a parte questo adesso vado perché poi devo preparare cena insomma di cose ce ne sono ancora tante da fare vi aspetto domani mattina come sempre nove e mezza puntuali eh, mi raccomando ciao, vado, ciao